Ora quella roccia sembra proprio perfetta, andiamo là. Eccoci qua, ciao. Oggi ti ho portato nel bosco dietro a casa mia per parlarti dei due motivi principali per i quali non riusciamo a realizzarci nel lavoro o a volte ci realizziamo nel lavoro ma senza avere poi quella serenità sia nel lavoro che fuori dal lavoro. Ad esempio posso avere un lavoro dove vado alla grande però non ho tempo per me stesso, giocare a calcetto con gli amici, stare con i miei figli o con mia moglie e così via. Allora mentre arriviamo con la roccia potentissima che ho trovato io sono Emanuele Fortunati e quello che faccio è aiutare le persone che fanno fatica a vivere il proprio lavoro con serenità a mettersi in una direzione professionale che è in linea con i propri valori in modo che uno possa realizzarsi nel lavoro e stare anche effettivamente bene sia nel lavoro che fuori. Entriamo proprio nel topic, i due errori principali più comuni per i quali si fa fatica a vivere il proprio lavoro con serenità e realizzarsi nel lavoro al tempo stesso. Motivo numero uno, credere troppo alla realtà nella quale siamo immersi. Che cosa vuol dire? Vuol dire che quando ti immergi nella prospettiva della realtà dove ti trovi ad esempio se al lavoro vivi una situazione di stress ci sono dei problemi che non riesci a superare non riesci a trovare clienti, fai fatica a trovare i tuoi spazi, non riesci a esprimere te stessa, te stesso a pieno ti senti le ali un po' tagliate se ti immergi in questo senso di pesantezza, di poca armonia, di insoddisfazione, di inutilità chiamalo come vuoi, è ovvio che vedrai tutte le cose in modo nero arrivi proprio a un certo punto quasi di depressione, magari non la chiami depressione, la chiami stress, il fatto è che se non vivi in modo sereno il lavoro e ti immergi completamente in quella prospettiva, quello che farai sarà vedere solo cose che rinforzano quella prospettiva. Questo è normale, ci cadiamo tutti perché è umano, infatti non so se lo sai, noi esseri umani abbiamo dei bias, i cosiddetti bias cognitivi, che altro non sono che filtri, sono filtri molto semplici, vuol dire che se tu hai in mente il rosso e vai in giro vedrai cose predominabilmente rosse, se hai in mente il blu le vedrai blu Allo stesso modo se tu hai in mente una situazione stressante a lavoro, hai in mente che ti senti poco libero poco libera a lavoro Quello che succede è che continuerai a notare motivi per i quali ti senti così poco libero e ovviamente questo rinforza la situazione e soffri di più Ma il problema non è realmente quello il problema è che quando ti immergi in quella prospettiva, le tue scelte, le tue azioni sono dettate da quella prospettiva. Se pensi di avere un capo che non ti permette di brillare, di esprimere davvero tutto il tuo talento, tutto quello che farai sarà cercare di provare il tuo valore al tuo capo, perdendo di vista magari quello che è realmente il tuo scopo a lavoro, quello che è il tuo ruolo, la tua mansione comunque rinforzando il fatto che è una battaglia tra virgolette tra te e il tuo capo che inesorabilmente ti fa vivere in modo meno sereno agli inizi della mia carriera come coach facevo fatica a trovare clienti quando mi sono immesso in questa prospettiva mi sentivo inutile sentivo che forse avevo fatto un passo troppo avventato e quindi cosa facevo cercavo di vendere a tutti il mio servizio e ovviamente alla fine mi stressavo un sacco e avevo ancora meno clienti perché perché a nessuno piace che ti vendano direttamente nessuno piace che provi a vendere una cosa se non sono interessati ma soprattutto stavo in un'energia così di stress che anche quando regalavo le sessioni gratuite ero così teso che la sessione non usciva bene quindi ovviamente la persona che magari originariamente era realmente interessata poi scappava via e rinforzava a me il fatto che ero inutile che non ero un bravo coach che avevo fatto un passo avventato ora attenzione perché il problema reale non è esattamente nemmeno questo se hai lavorato un po su di te o hai un minimo di coscienza consapevolezza di te potresti dire sì però vedi questo riflette le tue paure riflette le tue quelle che alcuni chiamano eh, convinzioni limitanti e così via quello che è il vero problema e che veramente ti preclude dal vivere sereno, è il concentrarti su quello. Ho conosciuto e continuo a conoscere tante persone che mi dicono, sai, a lavoro non sento di esprimere al massimo me stesso o me stessa perché credo di avere bassa autostima e quindi gli dico, e quindi cosa fai? Ecco, io quello che faccio è lavorare tanto sulla mia autostima quando inizi a fare questo cosa succede che ti immergi ancora di più in quella tua mancanza di autostima ma anche proprio fisicamente tu finisci il lavoro e ogni giorno vai a casa e ti guardi video sul migliorare la tua autostima che ti deprimono ancora di più se non ti deprimono comunque non ti danno mai quella spinta reale a uscire dalla tua situazione proprio perché ci sei completamente immerso quindi attenzione perché il problema va a livelli sempre meno superficiali e se non ti rendi conto che sei realmente ancora immerso in quella prospettiva, sei fregato. Perché? Perché tu pensi, no, ma sto lavorando sulla mia autostima, sto lavorando sulle mie skills, sto lavorando sulla mia comunicazione, sul mio branding, pensando che stai facendo qualcosa per uscire dalla situazione. In realtà, siccome ci sei ancora immerso e la tua mente sta ancora lavorando con quella prospettiva, non fai altro che rafforzarla. E questa è la fregatura e bisogna stare attenti. Ora il secondo motivo, il secondo problema è quello invece di credere eccessivamente alla tua visione, al tuo sogno professionale, quello che la gente chiama l'avere la testa fra le nuvole. Io amo l'avere la testa fra le nuvole ed è necessario per uscire dalla situazione in quale ti trovi sia che ci stai bene sia che ci stai male, è tendenzialmente è la stessa cosa, sei in una situazione A e vuoi arrivare a una situazione B. Se la tua testa sta tra le nuvole, quindi nella tua situazione B, che idealmente è enorme, è gigante, per me che sono un coach, invece di avere 10 clienti fare training con 10.000 persone, ok? Ma ancora più selvaggio portare le persone qua nel bosco con me, fare delle sessioni qua nel bosco, è necessario avere la testa così tra le nuvole, diventa un problema se questo ti acceca e non ti fa notare la realtà. Quello che è successo a me sempre agli inizi della mia carriera, quando finalmente ho trovato il primo cliente ed ero super eccitato, quella grande energia è sprizzata letteralmente sul mio cliente che mi ha consigliato ad altre persone e in una settimana sono arri arrivato da zero a cinque clienti. A quel punto lì ero così contento, mi vedevo già con 45.000 clienti nello stadio di San Siro pieno a fare sessioni a tutti al tempo stesso. Che questa citazione, da un lato mi ha aiutato a lavorare alla grande con questi cinque clienti, dall'altro non mi ha fatto notare che questi cinque clienti erano arrivati a fortuna, nel senso che non sapevo, non avevo fatto niente di metodico e strategico per avere cinque clienti, Ragione per cui quando ho finito i percorsi con questi cinque clienti poi non avevo più nuovi clienti e non sapevo come trovarli. Quindi cosa succede? Che quando vivi con questa illusione, da un lato è bello perché sei molto eccitata, eccitata, senti grande entusiasmo, dall'altro a un certo punto non ti rendi conto che a livello pratico, concreto, magari dovresti fare qualcosa. Quindi è molto pericoloso perché si perde contatto con la realtà e poi ci si può fare molto male dopo. Quello che bisogna fare è imparare a essere come un albero, questa metafora me l'ha detta una mia cliente per gliela rubo, è stupenda perché dice devi fare come un albero, avere i rami al cielo, quindi puntare, sognare la tua visione, ma mantenere le radici ben radicate nel terreno. Se vuoi sapere come si fa, te lo spiego perché è una cosa naturalissima che facciamo tutti. Punto numero uno, esci dalla tua prospettiva attuale. Abbandonandoti al tuo sogno. Cosa vuol dire? Vuol dire che se chiudi gli occhi per un secondo immagini di avere tutte le qualità di cui hai bisogno, tutto il talento di cui hai bisogno, tutti i soldi di cui hai bisogno, la condizione ideale perfetta di cui hai bisogno per essere la persona che realmente vuoi essere, avere il lavoro che realmente vuoi avere, fare quello che realmente vuoi fare... Noterai che la tua visione si amplia, si estende, che inizi a sognare selvaggiamente e ti fa stare bene. Ecco, questo è il modo molto più, più semplice che puoi avere per abbandonarti alla tua visione professionale. Quando sei lì, guarda quella che è la tua realtà... Però da quella prospettiva noterai che magari ti mancano certe skills ma magari hai un network di un certo tipo o hai skills che ti porti dal tuo lavoro precedente o ci sono cose che non avevi notato. A quel punto lì quello che tu fai è stando in quella prospettiva più alta, quella della tua missione, della tua visione, di quella realtà che realmente desideri materializzare se potessi in questo momento con uno schiocco di dita, da lì stando in quell'emozione che è di entusiasmo, di energia, di gioia, chiediti qual è un piccolo primo passo che posso fare? Noterai che molto spesso queste azioni sono azioni che uno, già puoi fare, due, sono molto semplici, tre, non sono quelle che magari pensavi razionalmente quando eri immerso nella tua situazione, oddio i ho clienti, cosa faccio? Mando email a, a, a tutti, boom, boom, boom, boom, chiamo tutti, boom, boom, boom, boom. Magari invece, quando inverti la prospettiva, l'azione da fare è quella di dire, perché non fai una serie di video? Perché non fai un podcast? Vedi, quello che succede è che cambiando la prospettiva ti si apre la mente, ma non in modo smisurato, non vai lì e dici, lascia il tuo lavoro, buttati su questa cosa, vedrai che va alla grande. Perché nove volte su dieci non va alla grande e ti ritrovi a crollare. Per tornare all'inizio, è assolutamente essenziale per cambiare la propria vita, per realizzarsi nel lavoro e al tempo stesso essere sereni, tenere conto di questi due fattori, della tua visione e della realtà in cui ti trovi. Ma a differenza di quello che fanno tutti, che stanno intrappolati nella propria realtà e da lì cercano di guardare un po' fuori, quello che devi fare è mettiti dove già vuoi essere, girati e guarda dove sei, in questo modo eviti di fare questa azione spregiudicata e potente che poi se non va bene e nove volte su dieci non va ti rovina la vita, ma al tempo stesso eviti di stare soffocato in una realtà che non è la tua e che sicuramente non ti dà suggerimenti utili per uscirne. Al prossimo video, ovviamente se hai commenti, se hai un'esperienza da raccontarci, fallo pure nei commenti. Ciao!